Ciao sono tornato, Sì, anche questa settimana sono tornato, questa settimana torno con uh, inizio settembre, una custom map incredibile mamma mia Questa custom map si chiama, la aspettate, uh, aspetta magari si vede, ultra, vabbè, ultra trident, trident, trident jumper, un parkour insomma, vabbè eh, ho già letto le regole a posto. Dobbiamo prendere questo fogliettino. Perché nel caso rimaniamo bloccati e ci permette di teletrasportarci. Ho già messo tutte le impostazioni a posto. Lui è il creatore della mappa. Ciao, point click 14. Eh, buonasera. Eh, quindi iniziamo. Allora si inizia da qua. Start planing. Madonna. Lunghissimo. Allora, eh, benvenuti nelle, nel castello delle campane della vittoria, credo. È eh, un posto eh, che un tempo era pieno di, di campane incantate. Eh, loro davano, concedevano al re eh, degli incredibili powers, degli incredibili poteri. Eh, una malvagia creatura le ha rubate tutte, in poche parole... E le ha sparse per il paese e Poi io mi sono alzato Sono arrivato io E le, le devo riprendere insomma Abbiamo capito È Troppo lunga la, la storia Allora abbiamo un Il richiamo del tridente Mi sembra ottimo E poi abbiamo il tridente Da, da lanciare Credo Ok e Dove va lanciato Allora credo dobbiamo andare di qua Suppongo Qua è l'aria... non possiamo entrare. Ah, ok, abbiamo bisogno di diverse campane. Ok, mi sembra giusto. E, e invece qua abbiamo bisogno di tre campane, quindi dobbiamo tornare in... No, è giusto, di qua dobbiamo andare. Perfetto. Troppe scritte. Allora, tu puoi viaggiare nelle terre lontane eh, saltando nei dipinti eh, dentro il castello. Ok, allora di qua non c'è niente Ok, andiamo Perfetto Exit level, ok, per uscire Allora, benvenuto al livello 1 Io sono Ding Ling. Vabbè, come si pronuncia eh, Una delle campane è la vittoria Non mi vai a leggere tutto, quindi sbrighiamoci Ok, abbiamo settato lo spawn point Ok, allora Dobbiamo fare così Perfetto E poi così Ok Ottimo Perfetto Abbiamo una campana e la vittoria Andiamo avanti Adesso credo dobbiamo tornare indietro eh, Perfetto E dove dobbiamo andare? Adesso dobbiamo salire di qua Suppongo Dato che prima non l'ho capito e sono stupido Dato che non, non mi va di leggere tutte le scritte eh, Ah ok un, Qui devo semplicemente saltare eh, Se la porta alla tua sinistra Non è ancora aperta e devi colpire tre target in quest'area E con il tuo tridente E poi la porta si apre insomma Ok Quindi dobbiamo colpire quello là Ed è uno Perfetto Quello lì L'ho mancato Allora facciamo così Questo qui Ottimo E il terzo là Ok perfetto Facciamo così, no. L'ho mancato. O oh, no? L'ho mancato. Si è aperta. Si è aperta. Perfetto. Ok, quindi saliamo. Ottimo. Uno e due. Perfetto. Ah, bene. Abbiamo due campane della vittoria. eccole qua, Victory Bells. Avevamo bisogno di due campane della vittoria. Eh, quindi possiamo tornare indietro. Per farlo, ci basterà mettere nella mano sinistra questo blocco. Perfetto. Hai bisogno di due campane vittoria. Ottimo. Allora, uh, questo qui è il prossimo posto. Andiamo. Ok, ottimo. Eh, per questo, ah, intanto, settiamoci lo spawn. Attenzione: eh, quel terracotta, quei blocchi di terracotta ti uccidono. Se ci vai direttamente, so se vai direttamente sopra di loro, il magma eh, ti ucciderà anche. Eh, se tu ci cammini eh, Di fianco Ok suppongo che possiamo andare Perfetto Ops, Allora dobbiamo fare così Ok ottimo Ok Dobbiamo mantenerci A metà blocco Più indietro rispetto A, a quello Ok perfetto adesso dobbiamo fare così eh, Devo risalire adesso però no? ok abbiamo colpito due target e sono morto mannaggia eh, allora dobbiamo trovare un secondo target eh, ok ero quasi arrivato oh era ora allora vedi quella terracotta viola se ci stai, se ci stai sopra ti darà un ender per da usare se stai in piedi sul, se stai sul blocco di smeraldo e la tua per despawnerà dal tuo inventario? Ok, ottimo. Ok, mi ha dato un enderboard da usare. Magari qua. Infatti, era sicuramente qua. Ottimo. Bene. Adesso possiamo entrare nel castello? Ok, ottimo. Ehm, quindi andiamo semplicemente. Allora, finalmente andiamo. Ok, eh, sono entrato nel castello. Cos'è questa, questa cosa qua esattamente? Vabbè, trasciamo. Andiamo avanti. Eh, non, non capisco perché mi fa tornare indietro. Eh, è apparso un blocco qua. Oh mio Dio! Ok. Eh, Cos'è? Credo di, di aver rotto il, il gioco insomma perché non è normale trovare queste cose E eh, vabbè andiamo avanti che è meglio eh, Ok credo che possiamo entrare qui dentro Aiuto! Aiuto fa paura! Non mi posso muovere! Aiuto! Cos'è sto bordello? Eh, credo a questo punto che dobbiamo andare per forza di qua no? Ciao, sei tu è successo poco prima. Non so eh, cosa fosse. Ma questa zona in cui ci, ci troviamo non dovrebbe nemmeno esistere. Penso che dovresti, eh, penso che dovresti esplorare il castello. Eh, oltre questo punto, e questa è una tana del coniglio che non vuoi seguire. Del coniglio che non vuoi seguire, vabbè. Tralasciamo. Eh, quindi dovrei esplorare in questa maniera, insomma. Ah ah! Oh mio dio. È vero che i blocchi di magma mi uccidono. E allora come faccio? Allora, devo analizzare bene. Ok, devo andare di là. Ok, ottimo. Oh mio dio. Cos'è questa cosa? Cioè, io non so come fare una cosa terribile questa. È un incubo veramente. È un'agonia, manco un incubo. Oh mio Dio. E eh, io qua che devo fare? Dovrei fare così, esattamente. Te. No, devo rifare tutto, dai. Allora. Posso vedere da qui, in teoria. Oh, lì tra l'altro c'è il blocco le 10 miliardi di particelle. Ok, di lì c'è un blocco di smeraldo, come avevo visto prima. Che se... Che se ci vado sopra, tra l'altro... Mi setta lo spawn finalmente, quindi sarebbe il caso comunque di, di arrivarci, sono sopravvissuto. Cioè no vabbè, un'agonia è questa, non è veramente... No oh, oddio. Allora, di là dobbiamo colpire. Maledizione. Colpiamo. Ok, ottimo. Che è successo? Non ho capito il gioco. Gelato? No, non ho capito il gioco. No, scusate, interrompete! No, un parkour interno c'è E come faccio io adesso? Così? Allora Elaboriamo bene la situazione Allora, devo fare Così Ottimo Poi andiamo di qua E dopodiché posso fare così Incredibile Ottimo E il caso sarebbe allora di andare così E sono morto Allora, devo fare Così Ottimo, perfetto, allora sentiamo lo spawn e adesso devo fare come? Eh, allora credo che dobbiamo fare così, di qua, allora concentrazione e andiamo, perfetto Dopodiché che devo fare? Oh mio dio, allora facciamo così in modo tale da capire cosa possiamo fare allora a quanto pare possiamo fare questo Ok Dopodiché possiamo fare questo Ottimo Madonna un pro player sono incredibile E adesso possiamo fare questo qua Ma bravissimi siamo Incredibile Poi questo così E infine No se sbaglio mi arrabbio. Ah è vero devo stare in acqua giusto E poi No Ah è vero che abbiamo il respawn Allora concentrazione allora, così, così, e poi... Così. Possiamo farcela. Vai! Oh, perfetto. Abbiamo fatto la terza campana della vittoria. Ottimo. Adesso possiamo tornare da dove siamo venuti. Ok, adesso che abbiamo tre campane, in teoria posso andare qua. Giusto? Oh mio Dio. Um, è lunghissima questa mappa. È infinita, è incredibile. Allora, dato che è infinita, mi sa che il primo episodio è questo. Eh, niente, rip, ciao, addio. Eh, quindi, detto questo, vi saluto, ciao!